Allora iniziamo a completare in un certo senso questi mock up che abbiamo sviluppato la volta scorsa dove ricordate avevamo sviluppato lo scenario principale e praticamente tutte le estensioni del caso d'uso attraverso il quale un partecipante, l'avevamo chiamato così l'attore all'hackathon, sceglieva un altro partecipante a cui inviare una richiesta di unirsi al suo team. Noi avevamo però in precedenza fatto anche un secondo caso d'uso che è quello duale in cui il partecipante contattato può accettare oppure rifiutare la richiesta che gli è stata così mandata. Quindi io approfitterei di questa vetta, che passiamo insieme la prima delle due per eh, fare anche questa parte così vediamo un secondo esempio questo secondo me si presta bene ricordiamoci cosa succede succede che il partecipante si stava facendo tranquillamente i fatti suoi e a un certo punto il sistema informativo il passo 1 gli dice caro partecipante che ti stai facendo i fatti tuoi, c'è una richiesta di unirsi al tuo team da parte di qualcun altro a quel punto il partecipante è invitato a rispondere diciamo, in modo possibilmente rapido, no? perché la sua mancata risposta sta bloccando la, le richieste del partecipante, il quale finché non riceve una risposta alla sua prima richiesta non può fare eventualmente altre richieste. E quindi avevamo nelle estensioni eh, detto guarda che se non rispondi subito eh, te lo sollecito e se non rispondi per un certo tempo più lungo... Eh, fi fingiamo che tu non abbia eh, voluto eh, accettare quindi se vuoi accettare devi accettare entro un certo tempo adesso questi tempi non avevamo, la durata di questi tempi non l'avevamo specificata però era chiaro che c'era questa in qualche modo pressione temporale che stavamo cercando di applicare sul partecipante ricevente allora questi, eh, questa modalità in cui il partecipante viene avvisato e deve rispondere in fretta. Io me la vedo molto bene se implementata in un'applicazione mobile perché ti arriva la notifica mentre sei sull'autobus, se devo aspettare di arrivare a casa, accendere il computer collegarmi per rispondere, eh, i tempi probabilmente sono molto più lunghi. Mentre invece possiamo ipotizzare che questa attività venga svolta su un dispositivo mobile. Oh, nulla ci vieta di eh, ipotizzare più mockup diversi su diversi media quindi questa stessa procedura potrebbe essere sviluppata via web con un certo insieme di videate e via mobile con un certo altro insieme di videate che seguono tutte ovviamente questo canovaccio perché le informazioni scambiate dall'utente del sistema sono ovviamente le stesse semplicemente ciascuna si adatterà alle modalità di interazione che sono proprie di un canale piuttosto che di un altro quindi di un dispositivo piuttosto che di un altro quindi qua, visto che stiamo facendo questo come esercizio, il primo l'abbiamo fatto su una parte che necessariamente doveva essere web perché significava andare a inserire dei dati, ricercare in elenchi più lunghi, quindi si trovava molto più naturalmente a suo agio nel mondo web, e questa invece, proprio per la pressione temporale, la, la immaginiamo no? come un'applicazione mobile. Così abbiamo due esempi, uno per tipo. E il caso 2 ovviamente non lo specifica. In qualche modo ci stiamo dando noi il compito implementiamo i mock-up dell'interfaccia utente di questo caso d'uso nel caso di dispositivo mobile di uno smartphone, immaginiamo. Allora, per fare questo ci creiamo un nuovo, caso, un nuovo progetto nel, nel vostro caso sareste obbligati a creare dei nuovi mock-up all'interno del progetto esistente perché avete un progetto solo in cui poter lavorare. Però io ho i poteri più grossi dei vostri e quindi posso creare un altro progetto così li teniamo separati che chiamo aspetta come ho chiamato l'altro chiamiamo il numero coerente SIA 2007 trattino hackathon trattino okay. SIA 2017 trattino trattino il nome del caso d'uso che è accetta richiesta di iscrizione creiamo il nuovo progetto aspettiamo che venga creato ci fidiamo che verrà creato ok lo metto subito pubblico così, volendo, lo potete vedere anche in tempo reale. E questo, dicevamo, è il, la progettazione dell'interfaccia del relativa al caso d'uso che si chiama accetta la richiesta di iscrizione. virgola sul dispositivo mobile, su smartphone con la o okay. allora questo anche qua lo realizziamo attraverso una serie di mockup che questa volta però anziché lavorare all'interno della finestra del browser Mettiamo quella di uno, di uno smartphone, purtroppo Balsamic è rimasto un pochino indietro in termini di grafica degli smartphone, ci dà quelli con i bordi molto spessi che adesso non sono più tanto di moda, ma fa lo stesso, okay? Tanto è comunque una bozza per noi. Non ci sono altri modelli di telefono qua dentro, eh, dentro Balsamic. Altri strumenti hanno magari le varietà di... Di, di contenitori anche un pochino più aggiornate ma vabbè diciamo che questo già subito ci impone rispetto a prima un senso di claustrofobia nel senso che mentre prima avevo la finestra del browser e al massimo la potevo anche un pochino allargare se mi faceva comodo qui lo spazio è molto più vincolato quindi dovrò anche tenere conto in questo caso in questo caso, caso d'uso non abbiamo molte informazioni da mostrare ma comunque anche quelle poche che abbiamo dovremmo riuscire a conciliarle con la dimensione dello schermo allora anche qua andiamo per ordine il primo anche qua partiamo dallo scenario principale di successo lo implementiamo attraverso una serie di videate e poi ci preoccupiamo di modificarlo con le estensioni. Allora il punto 1 è il sistema notifica al partecipante che ha una richiesta. Il sistema invia una notifica al partecipante e questa notifica dice guarda che hai una richiesta. Quindi questo nel caso di dispositivi mobili la parola notifica ha un significato ben preciso possiamo magari proprio davvero mandargli una notifica del cellulare che compare in alto con la sua iconcina, con la sua barretta eccetera eccetera in generale quando avevamo scritto questa riga qualche settimana fa pensavamo a qualche meccanismo per avvisare l'utente che ne so, gli mando una mail Che va bene posso anche farlo ma se l'utente ha un'applicazione mobile con cui gestire il suo hackathon perché l'applicazione mobile non può proprio mandargli una notifica vera e propria. Quindi in questo caso possiamo pensare che il passo numero uno sia proprio quello di inviare una notifica sul cellulare. Quindi lui sul cellulare sta facendo ciò che vuole, quindi qua sotto nella parte centrale ci sarà ciò che sta facendo in quel momento, non ho idea di cosa possa essere, non so, magari sta guardando... Ehm, guardando dove andare a cena stasera quindi si è messo una cartina faceva altre cose oppure eh, mettiamo delle cose di questo genere per dire c'è già qualcosa che non so cos'è non mi interessa tanto per lasciare non lasciare lo schermo vuoto sta facendo altre cose e gli arriva la notifica quindi immaginiamoci che gli arrivi una notifica qua nella parte alta del, del, dello schermo con un messaggio molto breve un messaggio molto breve che se lui tocca lo porterà alla videata effettiva dove ci sono i dettagli da fare okay? quindi io non so se qui, adesso andiamo a cercarlo insieme ci siano nella parte iOS già dei componenti per fare notifiche ah ecco eh, una cosa che vedo qua potremmo prendere ma poi sceglierei di non prendere è una cosa di questo genere no? un alert in mezzo avete presente quando state facendo qualcosa vi si apre la finestra sopra adesso rispondi mm? e non puoi fare nient'altro finché non hai risposto ecco noi è vero che vogliamo mettere pressione sull'utente, ma non così tanta, magari. Okay? Quindi, eh, adesso noi lo stiamo facendo così, eh, sempre facendo leva sulla nostra esperienza da utenti. Questa cosa non si fa, perché se mai qualcuno la facesse ci farebbe arrabbiare. No? Sarebbe peggio che, una che, peggio che un pop-up pubblicitario. Però in realtà, se vi andate a, vedere, a leggere i manuali della user experience di Apple, oppure quelli di, di, di, di Google per, per Android ci sono una serie di linee guida che vi dicono esattamente che cosa si può usare nel senso di che cosa loro suggeriscono fortemente di usare nelle varie situazioni mm. ehm, quindi diciamo che purtroppo per noi non c'è nel menu iOS che ci offre ehm, Balsamic il contenitore della notifica e ce lo dobbiamo in qualche modo costruire noi lo possiamo costruire dunque, usando ad esempio una piccola area di testo che se la dimensioniamo qua come vogliamo in cui ci scriveremo, allora noti notifiche cosa ci stanno? Due righe mm? circa, solitamente sulla prima riga è il Ciò che è avvenuto, o il nome dell'applicazione, oppure l'oggetto della mail o cose del genere, nella seconda c'è il dettaglio, un inizio di dettaglio. Quindi potremmo scrivere nuova richiesta. Di unione è brutto in italiano, eh? di unirsi al team è, brutto, è ancora più brutto e è ancora lungo. Hackathon. vorrei scrivere è arrivata una nuova richiesta da parte di un utente di unirsi al tuo team per l'hackathon, ma non posso perché ho solo una riga quindi devo riuscire a trovare una combinazione di 3-4 parole che ci stia in una riga che, che però renda quel significato o per il tuo team questa cosa qua la possiamo mettere in grassetto e sulla seconda riga potremmo dire che l'Orem Ipsum, famosissimo però non tutto ha inviato una richiesta ti ha inviato, sarebbe E questa cosa qui dovremo cercare di farla stare così. Ok, somiglia un po' a Notifica questa roba? Per farla più bella ci vorrebbe forse un'iconcina dell'applicazione, ma... dove faccio vedere che il testo, poverino, è anche lui stato tagliato, come spesso succede. No? c'è l'anteprima del messaggio che ti hanno mandato ma ci è solo indicata la parte di testo che, che è effettivamente presente allora questo è il nostro passo 1 direi l'utente sta facendo altro e pimp gli arriva la notifica sul cellulare il pimp non riesco a disegnarlo sarebbe il tono di notifica e poi passiamo al passo 2 in cui il partecipante chiede di vedere i dettagli. Ovviamente chiede, non è che lo chieda a voce, ma toccando la notifica sta dicendo all'applicazione che sta sul cellulare che è interessato a vedere i dettagli. Quindi semplicemente toccando qua io verrò portato al passo successivo. Allora salviamo questo mockup dandogli un nome step 1 e lo duplichiamo in realtà duplicarlo mi serve solamente per avere il telefono nello stesso punto dello schermo e partiamo da zero questa volta costruendoci l'interfaccia per la nostra applicazione allora cosa dobbiamo fare? Punto 3. Il sistema mostra i dettagli del partecipante richiedente e il messaggio di richiesta. Quindi in qualche modo dovremmo fare un'interfaccia che è un po' il duale di quella che abbiamo fatto la volta scorsa, dove il partecipante che invitava vedeva i dettagli della persona che veniva invitata. A questo punto siamo la persona che viene invitata e vedo i dettagli della persona che mi ha, mi ha richiesto. Eh? Quindi potrei fare una cosa analoga. Allora ci mettiamo un bel titolo, non tanto grande. richiesta di unione al team, diamo mm. lì un font un pochino più piccolo, mm. da parte di chi? Eh, gli mettiamo la foto e la descrizione, così come abbiamo fatto l'altra volta, quindi un'immagine. La descrizione non la metterò più a fianco, la metterò sotto probabilmente, perché a fianco tendenzialmente non ci sta, mentre prima nel layout che abbiamo fatto la settimana scorsa era descrizione con informazione a fianco, adesso le informazioni le metterò sotto. qui lascio il testo di loro mi libero, tanto mi serve per darmi un'idea delle informazioni che ci sono a proposito di questa persona, poi se vogliamo andiamo a ricopiare praticamente le stesse cose che avevamo scritto dall'altra parte, ma in più avevamo un'altra cosa, il partecipante ha ovviamente delle informazioni su di sé che il sistema appunto rende visibili al, all'invitato, alla persona invitata, al partecipante invitato, ma c'è anche il messaggio, quindi il partecipante ha anche aggiunto un messaggio, quindi un altro paragrafo di testo, Allora, a questo punto magari così non si capisce molto perché sono due testi indistinti. Cerchiamo di eh, editarla un pochino in modo da far capire il diverso ruolo di questi due blocchi di testo. Nel primo, quindi gli dirò, proviamo a scrivere come avevo scritto la volta scorsa, esperienza, eh, capacità, gli skill che ha, adesso non lo ricordo vediamo se riusciamo ad aprire l'altro e vedere che, che cosa avevamo scritto in modo da allora qui avevamo scritto eccolo Esatto, ha 12 anni di esperienza, ha partecipato a 6 hackathon, vincendone uno. Esperienza, in realtà è sbagliata questa parola esperienza, adesso che la rileggo perché forse più le, gli skill, non le capacità. Faccia parte di un team, ovviamente non farà parte di nessun team perché sta richiedendo di entrarci. Quindi diciamo, esperienza possiamo dire da, da 5-6 anni... 4 hackathon, capacità, lui è un designer e uno storyteller, questi mestieri qua di oggi. Quindi una cosa molto schematica, a questo punto anche molto breve, dobbiamo anche mettere il nome, poverino, adesso me lo genera che non volevo così e qua sotto c'è un blocco di testo che è la motivazione la motivazione Label, l'aggiungiamo, gli aggiungiamo un titoletto. E questo qua potrebbe anche essere un testo lungo, quindi Ma qua non vedo la. Dunque questo blocco di te io volevo metterci una scroll scrollbar a fianco. La mettiamo così. Non voglio occupare troppo spazio, ma se lui ha scritto tanto lo posso far scorrere. Purtroppo noi la, moto, la motivazione l'abbiamo raccolta. raccolta in una casella di testo bella grande su un browser e la dobbiamo mostrare in modo un pochino sacrificato su un dispositivo mobile quindi devo prevedere che magari ci sia una certa quantità di testo da mostrare. e a quel punto diamo all'utente abbiamo tenuto lo spazio qua sotto per dare all'utente la possibilità di rispondere sì o no? Mm? con dei bei bottoni no, non è un questo c'è quello normale e basta non questo, allora fatemi vedere di nuovo questi qui non vanno bene no? dal punto di vista grafico sarebbe bello una cosa compatta di questo genere però ricordiamoci come funzionano questi bottoni servono per selezionare una voce tra molte un po' come fosse il radio button e normalmente quando premiamo uno di questi bottoni cambia la voce selezionata ma non viene inviata la risposta. No? Cambiamo le impostazioni, e poi il modulo deve essere poi inviato a sua volta alla fine con un bottone di invio oppure semplicemente si esce dalla pagina, si torna indietro e quella impostazione viene memorizzata. Noi non vogliamo questo, noi non vogliamo un bottone che premo e mi rimanga lì modificandolo ma mi rimane lì sulla pagina. Voglio avere un bottone che faccia capire all'utente che quando lo premo ho finito, hai dato la conferma e vai via. Quindi serve un bottone di tipo tradizionale, quindi dovremo avere due bottoni in cui scriveremo sì e no, magari lo scriviamo bello grosso, sempre perché vogliamo facilitare all'utente rispondere e rispondere in fretta fino a quando è no possiamo anche essere molto pacchiani e suggerire col colore Una cosa del genere. Non vincerà nessun premio di design questa cosa agli elementi di interazione presenti. Quindi questo cosa, cosa riassume? Riassume il fatto che il sistema mostra i dettagli del partecipante richiedente, qui la foto e il testo, e il messaggio di richiesta, che è qua sotto, offrendo la scelta sì o no per accettare, che sono questi due bottoncioni qua sotto. E quindi il partecipante su questa videata può accettare. Quindi nel, caso di, nel scenario normale il partecipante cliccherà su sì e ha finito il caso d'uso. Il caso d'uso arriva alla terminazione con successo direttamente così con due tocchi, uno sulla notifica e uno sul sì. Quindi questo mock-up riassume i passi 3 e 4, rappresenta i passi 3 e 4, quindi lo chiamiamo step 3 e 4. Qualcuno si è accorto che abbiamo perso il 2 per strada, perché questo l'abbiamo chiamato step 1, questi 3 e 4, in realtà lo step 1 ha in sé anche il 2 perché il partecipante chiede di vedere i dettagli è un'azione che l'utente fa su questa videata quindi questo è più corretto chiamarlo step 1 e 2 e rispetto al caso precedente abbiamo i numeri sfasati non prendetela come una regola generalissima però, in questo caso avevamo lo step 1 che faceva a sé, poi avevamo i passi 2, 3, 4, 5, vabbè poi finiva col 6. Qui c'era un pari e un dispari messi insieme. Qui invece siamo al contrario, 1, 2, 3, 4. Perché? Allora, le coppie di passi del caso d'uso che corrispondono ad uno singolo mockup sono sempre prima l'azione del sistema, poi la risposta dell'utente sono sempre accoppiati così, il sistema mi mostra una videata e io su quella videata reagisco e quindi la coppia di, di passi sono sempre il primo dei due del sistema e il secondo dei due dell'utente la differenza è che questo mockup era triggerato dal sistema e quindi il passo 1 veniva fatto dal sistema e quindi la risposta al passo 1 era il passo 2. Il caso precedente era invece un caso d'uso più tradizionale, iniziato dall'utente, quindi il passo 1 dell'utente, poi abbiamo la risposta del sistema nel 2 e, e la controrisposta dell'utente nel 3 e così via, e quindi i passi del sistema sono quelli pari, in qualche modo, mentre in questo ultimo i passi del sistema sono quelli dispari, quelli dell'utente sono quelli pari non mettiamola come una regola d'oro perché a volte magari ci sono dei passi aggiuntivi in mezzo che ci rompono questa simmetria però anche per questo abbiamo scelto questi due casi d'uso perché iniziano in modo leggermente diverso se vogliamo animare questo mockup ovviamente a questo caso di testo associamo un link che porti al passo successivo Così si può no? giocare, vedere e simulare. Questo per quanto riguarda lo scenario principale. Poi ci sono gli scenari alternativi. Allora, uno, due. Passo 2A. E il 2A non riusciamo tanto a farlo vedere. Perché dice, il partecipante dopo un certo tempo, breve, non so, un minuto, non ho ancora risposto torno al punto 1 eh, torno al punto 1 in realtà è sempre lui cioè l'alternativa al passo 2 quindi sono su questa videata se l'utente non clicca su quel bottone torno al passo 1 in cui gli faccio rivedere la notifica allora ciò che dovrei far vedere qui ma purtroppo con Balsami non ci riesco è che quella notifica magari compare l'utente la toglie e dopo un po' ricompare, il sistema gliela ripresenta perché dice guarda che c'è questa notifica qua, tu l'hai tolta però eh, ricordati che, oppure è eh, una notifica di quelle persistenti che non riesci a togliere no? finché l'applicazione stessa non decide di togliere però questa dinamica qua dell'utente del, dell ri a, a cui viene ricordato di rispondere eh, non, non saprei come farla vedere in un mockup statico se il mockup non lo facessi con eh, balsaming ma lo facessi ad esempio con uno strumento sofisticatissimo powerpoint potrei mettere un'animazione che dopo 10 secondi quella cosa riscompare poi dopo ricompare cose del genere mm? ma qua non ci riesco quindi purtroppo il passo 2a non riesco a renderlo bene nel mock -up. passo 2b invece lo possiamo rendere in cui a un certo punto da questa videata, per colpa di un time out, cioè l'utente non risponde, vado a finire in una videata completamente diversa in cui dico, o meglio vado, diciamo così, a portarmi in una, in, un, in una fase in cui dico all'utente eh, non mi hai risposto e quindi ho risposto io di no in automatico. Allora pensiamo a come disegneremmo questa risposta. Ricordiamoci che l'utente è qua, si sta facendo i fatti suoi, gli abbiamo mandato una notifica ma lui la sta ignorando. Cosa possiamo fare a questo punto per dirgli ok, hai ignorato questa notifica è troppo a lungo e quindi ho risposto di no? Non gli possiamo cambiare ciò che sta facendo qua, nel grosso dello schermo non è che lui sta navigando sul browser sta guardando cose e tu gli, gli cambi ciò che sta facendo no? a parte che non si può fare ma non si fa per educazione anche no? allora l'unica cosa che posso fare è a quel punto mandargli un'altra notifica dire tempo scaduto hai risposto di no quindi cancello la notifica vecchia questa qui e gli mando una nuova che lo informa di questa azione che sta fatta non, non, non ci sono altri modi in cui lo posso fare in cui farlo vergognare più pesantemente no, cioè, io sono costretto a fare comunque un'azione tutto sommato discreta quindi vuol dire che dal punto di vista visivo si tratta sempre di una notifica dove questa volta, posso dire tempo scaduto, la richiesta è stata rifiutata in automatico. è stata autorifiutata visto che non mi sta in automatico poi se potessi questa cosa qua la scriverei in un colore diverso con uno sfondo diverso con un colore del testo diverso ma non si può ringraziamo i progettisti di smartphone che hanno deciso che chi genera notifiche deve adeguarsi alla sobrietà della notifica normale, non so, può cambiare se no immaginate quanti colori, icone, cose, animazioni verrebbero strane le notifiche già ultimamente man mano cominciano ad aggiungere cose per cui se le allarghi vedi dei contenuti in più, vedi un'icona eccetera eh, ma lo sfondo è bloccato, non lo potete cambiare colore del testo non lo potete cambiare, non c'è nessuna applicazione che, che lo può fare questo per scelta di chi ha costruito la libreria grafica di questo dispositivo e quindi anche se è una cosa più importante al massimo posso metterci l'icona a fianco, un punto esclamativo qualcosa del genere e questo non porta a nessuna parte, nessun link, non mi serve a niente semplicemente è un'informazione che io gli do, che lui potrà poi togliere quando, non quando la lettera non interessa più. Questo scenario che è il passo 2B, quindi lo step 2B, viene raggiunto dallo step 1 in caso di timeout, quindi noi aggiungiamo nello step 1 un bottone finto, timeout lungo, L utente non risponde a lungo tempo e questo lo mandiamo a 2b. Salviamo. Ok, a questo punto abbiamo fatto tutte le alternative previste al passo 2 vediamo il passo 3 Allora il passo 3 è un passo un po' anomalo in cui diceva eh, l'utente si sì, vuole rispondere ma a questa specifica richiesta aveva già risposto quindi magari lui era collegato al computer stava facendo cose gli arriva la mail di notifica, la mail contiene un link, clicca sul link accetta la risposta accetta diciamo l'inclusione nel team e va bene, tre minuti dopo si alza, prende il cellulare in mano, vede una notifica e dice ah c'è un altro che vuole unirsi a me quindi andiamo a vedere, clicca sulla notifica e invece non era un altro, è lo stesso di prima solo che quando il sistema informativo gli ha mandato l'informazione, gli ha mandato sia una mail che una notifica sul cellulare non sempre è possibile togliere le notifiche una volta che tu le hai mandate nel senso che se la notifica è generata dalla tua applicazione se l'applicazione sa che non serve più la può togliere, la può cancellare da sola ma se la notifica viene mandata direttamente a livello del sistema operativo la posso solo mandare e basta e quindi una volta che l'ho mandata rimane per carità sono dettagli tecnici di come è implementato il sistema però può sempre capitare oppure il tizio che ha due telefoni e ha l'app su entrambi, risponde su uno, quando provo a rispondere sull'altro, gli devo dire no, grazie. Allora cosa faccio nel 3A? Nel 3A presumo che, dov'è il browser? Qua. Che lui stia cliccando su questo, e quello che potrei fare è presentare una videata simile a questa, in cui magari gli metto sempre la faccia del tizio, e sotto anziché la motivazione il sì sì-no gli dico oh, a, questa risposta già, a questa richiesta hai già risposto di sì oppure hai già risposto di no quindi vado a clonare questo vado in fondo, tolgo sta roba e dirò questa richiesta hai già risposto sì, ad esempio adesso qui non si possono fare impaginazioni sofisticate. Si può forse fare, se ricordo bene la sintassi, infatti non la ricordo bene. Vabbè, cioè, ci rinuncio, la faccio con calma all'intervallo. E non posso far altro che dirti è così. Una volta che l'hai saputo, vabbè, clicca sul bottone home e torna a fare altro. Non posso farti fare altro. Perché non è previsto? Non è previsto che una volta che ho risposto sì possa cambiare idea e farlo diventare no, e non è previsto che una volta che ho risposto no possa cambiare idea e farlo diventare sì qui a livello di interfaccia mi verrebbe da dire ma sì, guarda, se hai risposto sì ti cambio questo, lo faccio diventare un bottone per cui se tu vuoi cambiare idea potresti farlo adesso ma è troppo tardi io ho già progettato un processo, un activity diagram in cui se ho risposto sì il team è fatto, punto e basta e non si può tornare indietro se ho risposto no l'utente ha potuto fare un'altra richiesta diversa quindi adesso a livello di interfaccia non posso più Prendere delle scelte che vadano a modificare il processo, anche se sarebbe più carino da vedere, più gentile verso l'utente, eccetera. O meglio, se la volessi fare, se a questo punto mi rendo conto che si potrebbe fare, dovrei tornare, modificare il processo, vedere cosa è già stato implementato a cascata a seguito di quel proactivity diagram e rivedere le specifiche del tutto, rivedere poi i casi d'uso, eccetera, eccetera cosa che è sempre meglio non fare quindi anche delle piccole differenze nell'interfaccia in realtà hanno delle conseguenze all'indietro in cascata che possono anche essere pesanti ricordatevelo sempre quando qualcuno vi chiederà o peggio ancora voi chiederete a qualcuno ah ma sta cosa qua non si può modificare basta aggiungere un pezzettino, basta aggiungere una funzione qui allora è chiaro che mettere un bottone in un'interfaccia non costa niente, il problema è quello che sta dietro quel bottone lì, che c'è o non c'è perché prima, mesi fa, magari abbiamo fatto certe scelte. Poi magari sono sbagliate quelle scelte, ok, ridiscutiamole, ma non stiamo discutendo se mettere o non mettere un bottone, stiamo discutendo se il sistema informativo si deve comportare in un modo complessivamente o in uno diverso. Purtroppo, molto spesso, quando vai a parlare o con i clienti o con i collaboratori, eccetera, ciò che vedono è questo. È facile da vedere: ti dicono è bello e brutto, è alto e basso. Cambiamo qualcosa. In realtà, noi dobbiamo tenere il timone fisso, no? come analisti, quindi no? siamo i proprietari della conoscenza di come deve funzionare il sistema e uscire a vedere attraverso i vari livelli no? concettuale, di processo di interazione, eccetera, che tutto stia insieme, che una modifica in un punto non vada a sballare completamente qualcos'altro. Mm? E anche per questo è che questa operazione di mock-up la stiamo facendo per ultima e non l'abbiamo fatta per prima. Va, vediamo come potrebbe venire, perché se tu cominci a fare le videate di un sistema, vengono tutte belle, poi quando cerchi di metterle insieme, capire che dati, che processi ci stanno dietro... Mm? hai un ottimo creatore di grovigli, perché sono cose che poi alla fine non, è, non, a cui riesci, non riesci più a dare un senso. Ok, finita il predicozzo, eh, questo è il passo 3A. 3A. Poi abbiamo 3B, eh, cioè il 4A o il 4B. allora il 4A è uguale al, al 4 dal punto di vista dell'interfaccia utente nel senso che nel 4, siamo qua di fronte a questa videata nel 4 l'utente ha schiacciato sì, nel 4A l'utente ha schiacciato no però in entrambi i casi non succede nulla cioè l'utente se ne torna tranquillo a fare ciò che stava facendo L'applicazione si chiude, finito lì. Non abbiamo previsto nel caso d'uso una videata successiva che dica ok va bene allora hai accettato oppure ok va bene allora hai rifiutato. Ci sembrava inutile, no? Quando l'abbiamo scritto il caso d'uso. A maggior ragione ci sembra inutile qua. Una volta che clicco su sì, scompare questo. Quindi dal punto di vista del mockup il 4B cioè il fatto che l'utente prema no è già previsto qui dobbiamo solo ricordarcelo e quindi cambiamo il nome al caro duro chiamiamolo passi 3, 4 ma anche 4A, 4A giusto? Sì, 4A ehm. qui sì, non c'è nessun link da fare semplicemente perché non, mi, non vado da nessuna parte all'interno di questo mockup l'ultimo passaggio è quello 4B in cui il partecipante non risponde entro un certo tempo è molto simile al 2B, anzi al 2A ma questa volta il partecipante si è bloccato su questa videata, non su quella precedente quindi lui aveva qui toccato la notifica quindi il sistema l'ha portato qua e qua però sta tardando a rispondere Allora cosa dice? Il partecipante non risponde dentro un certo tempo torna al punto 1. Qui può darsi che stia tardando a rispondere e però davanti agli occhi è ancora questa roba qua, oppure che stia tardando a rispondere perché nel frattempo è tornato indietro e sta facendo altre cose. Dal punto di vista del sistema informativo, il sistema informativo non sta ricevendo una risposta. Non sta ricevendo una risposta perché l'utente ha ancora quella pagina davanti o perché ha chiuso, ha abbassato, ha minimizzato il browser oppure è, un è passato un'altra applicazione e quindi non sta rispondendo a quella. Può sempre tornarci indietro, l'applicazione non si è chiusa, no? Quando voi tornate alla pagina iniziale e aprite un'altra applicazione, le applicazioni sono tutte lì attive. Non la chiusa non ho detto al sistema informativo non voglio rispondere, semplicemente non sto rispondendo, l'applicazione è ancora lì pronta in attesa di risposta, se poi lui la va a ripescare dall'elenco delle applicazioni attive e la riprende, può ancora sempre rispondere. Quindi il fatto che l'applicazione non venga mostrata in quel momento non vuol dire che non sia attiva, vuol dire semplicemente che il sistema informativo non ha ricevuto la risposta. Allora cosa può fare? Beh, fa la stessa cosa che facevamo nel punto 1, ti rimando una notifica e quindi a volte, ma la notifica potrebbe anche venirti qua sopra forse, sopra questa applicazione, non è che cambi molto quindi per emulare questo a livello di mockup possiamo, possiamo mettere anche qua un'azione di timeout breve che mi riporti all'inizio che così anche se stavi facendo altro in realtà ti permette di riaprire questa applicazione no? cosa diceva il passo? 4B, il partecipante non risponde entro un certo tempo torna al punto 1 un tempo che è probabilmente è uguale al tempo del passo 2A che era quello che ti riproponeva la notifica e non era il tempo lungo del passo 2B che era quello che ti negava l'adesione la la, la, al team E questo vuol dire che questo mock-up non solo andava bene per i passi 3, 4, 4A, ma anche per 4B. L'unico passo di cui non siamo riusciti a fornire una rappresentazione, una dinamica nel mock-up era il 2A, perché implicava una variazione all'interno della stessa pagina, non un cambiamento di pagina, quindi questa animazione qua non siamo riusciti a o almeno non mi è venuto in mente come si potrebbe fare. Ok, fatto questo possiamo vederlo funzionare, possiamo partire dal passo 1, abbiamo l'utente che sta facendo cose, gli compare a un certo punto una notifica, tocca la notifica, richiesta di non al team, lui clicca sì, clicca no e la cosa sparisce. Forse volendo potremmo solamente per ragioni sceniche, quando io tocco il sì oppure il no uguale torno a, lo faccio tornare alla pagina iniziale senza più questa notifica sopra. Forse per, per ragioni sceniche potrebbe essere utile. Non è un vero passo del sistema informativo, perché il sistema informativo lì ha finito, non è il sistema informativo che gli ridisegna la pagina di prima semplicemente il sistema informativo si toglie <ride> e ricompare la pagina di prima l'applicazione si chiude e ricompare la pagina di prima però dal punto di vista dell'interazione potrebbe essere utile fare una cosa di questo genere in cui tolgo questo tolgo questo lo chiamo terminale è fuori dal caso d'uso, eh? non lo devo implementare però ci arrivo cliccando sul sì o cliccando sul no quindi se sono qui tocco sì, arrivo a questa mi dà l'impressione che ho finito, infatti non ci posso più fare nulla se invece cosa potevo fare qua? potevo simulare il fatto che ci fosse un timeout breve per cui l'utente è qua ma non sta rispondendo allora ritorna la notifica e a un certo punto dovrà ritoccando la notifica tornerà qua se non lo fa ancora torna qua fino a quando a, qua a un certo punto se decide proprio di non rispondere gli cambia la notifica e gli dice guarda che il tempo è scaduto la tua richiesta è stata auto ci siamo dimenticati di aggiungere nel passo 1 1 2 Qua un bottone fittizio che emuli il fatto che io ho toccato la notifica di una richiesta a cui avevo già dato una risposta no, noi abbiamo fatto questo mockup per il passo 3A ma non, diciamo, non, non ci arriviamo da nessuna parte perché ci siamo dimenticati di mettere il link allora questo link lo possiamo aggiungere qua Seleziono la notifica, ma richiesta, già risposta. E quindi vado al 3A. Quindi in questo caso da qui è come se avessi toccato la notifica, ma questa volta mi viene questa videata, ha già risposto diversamente. Quindi il, ragionamento, il flusso di ragionamento è sempre lo stesso, bisogna sempre fare attenzione a quali sono i passi da unire, quello del sistema e la risposta dell'utente. Ovviamente gli elementi grafici che scelgo di utilizzare di caso in caso dipendono dallo strumento che ho, web è un conto, è mobile è un conto diverso. Nel caso diciamo così, degli esercizi che vi proponiamo, di solito... Pensiamo all'interfaccia web, che è più facile perché ha meno vincoli, meno difficoltà di farci stare le cose, lo spazio ristretto eccetera. Quindi, a meno che non vi chiediamo esplicitamente di lavorare nel campo mobile, pensate comunque a un'interfaccia di tipo web dove c'è più scelta anche di componenti, di, di, diciamo così, di layout grafici, di, di soluzioni per poter fornire le informazioni che vi servono. Domande? Allora, se non ci sono domande, eh, credo che nessuno sia contrario se anticipiamo l'intervallo a questo punto, perché è inutile e poi iniziamo, sono le 5.10, possiamo iniziare alle 5.30 in punto eh, il prossimo argomento.